Oh, ragazzi, allora di nuovo insieme, eh, oggi ho il Fretless in mano perché le ultime, le ultime richieste riguardano principalmente questo strumento e sono molto varie, quindi ho deciso di fare eh, più che una lezione, un mini, diciamo, un mini corso a riguardo eh, di questo magnifico strumento e di tutte le tecniche, tutti i suoni che possiamo ottenere, come ottenerli l'intonazione, mi è stato chiesto un sacco di cose, cercherò quindi, eh, non so quante lezioni ne verranno, comunque in questo mini corso con allegato un pdf di rispondere e chiarire tutti questi quesiti. Allora, partiamo da, dalle basi proprio, eh, perché una domanda è stata, la colgo e la utilizzo per l'introduzione è stato come mai ti sei innamorato così tanto del fretta perché eh, chi mi conosce un po meglio sa che eh, ora purtroppo parlare di live è difficile però io negli ultimi parecchi anni in quasi tutte le band con cui ho suonato quasi tutti i concerti ho utilizzato esclusivamente o quasi il basso senza tasti perché è nato questo amore? Per vari motivi, il primo mi sono sempre piaciuti gli strumenti, eh, diciamo tra virgolette classici, quindi strumenti appunto fretless, eh, ovvero eh, violoncello prima di tutto, anche il contrabbasso, anche la viola, eh, strumenti ovviamente dove accorda, dove non, non, non esistono i tasti poi è stato inventato anche il contrabbasso con tasti eccetera. Comunque, in linea di massima uno dei degli aspetti che mi ha portato a innamorarmi di questo strumento è proprio eh, diciamo l'amore già in partenza per strumenti, eh, chiamiamoli eh, ad arco, comunque eh, strumenti classici, diciamo, quindi io adoro il suono del dell'uncello, adoro il suono del contrabbasso, quindi di conseguenza il basso fretless è stata una scelta, essendo già bassista, una scelta logica e naturale. Eh, cosa mi piace in particolare di questo strumento? Eh, le possibilità espressive che, eh, che abbiamo, con, con, con un basso senza tasti che sono secondo me, a mio avviso poi, ripeto, sono tutte cose soggettive e con il basso con i tasti si può fare eh, quasi tutto però, ehm, diciamo, gli abbellimenti che più mi piacciono a me con il basso eh, fretted, con i tasti sono difficili se non impossibili da replicare quindi eh, parlo di vibrato, parlo di glissato, eh, tutti quei eh, diciamo, eh, gli slide eh, mi danno eh, un, una marcia in più diciamo nella mia musicalità, ovvero quando faccio una linea di basso, un, che sia un accompagnamento, che sia un solo. Con il fretless mi sento... Come se avessi un vocabolario musicale molto più ampio, eh, cosa che eh, con il basso, con i tasti, invece non, eh, non ho: nel senso che le mie idee eh, sono minori, le mie possibilità di, di esprimermi eh, lo stesso. Quindi, questo è, è una cosa. In più, eh, il sound. Uh, il sound che io ho con fretless uh, anche se ad esempio questo basso è esattamente identico a questo nel senso che ci sono le stesse corde uh, gli stessi pick up identici alla stessa altezza lo stesso condensatore stesso tutto però io come schiaccio come premo una corda su questo basso già mi, già mi, mi, mi vibra, mi dà una, una sensazione di, di benessere a me stesso quindi cosa che con i tasti ovviamente io lo suono il basso con i tasti, mi piace, lo adoro però eh, qui c'è proprio un, un feeling diverso ecco, anche il feeling con lo strumento, eh, non so se vi è mai capitato mh, nella vita, in tutte le cose mh, come si dice l'amore a prima vista, una persona che appena la vedi scatta no, la scintilla oppure eh, entrate in un'auto e dite no, questa la voglio perché magari c'è qualcosa che vi, vi ha colpito in modo inusuale, diciamo, questo è un altro fatto. Eh, poi lo trovo molto più, diciamo, Uh, mi costringe a me mi, piace, mi piacciono le sfide uh, secondo me è più difficile in un certo senso suonare un basso fretless rispetto a un fret per un certo verso per un altro no, però poi ci arriverò uh, a me piacciono le sfide uh, personali eh, ovviamente, sfide con me stesso e suonare fretless mi tiene sempre diciamo in guardia da, ovviamente dalle stonature, ma anche da, eh, dall'essere se possibile, ancora più precisi sul, eh, non solo sull'intonazione, ma su tutto quel che riguarda il suonare, quindi mi piace anche questo aspetto qui. Eh, infine eh, diciamo che eh, il mio amore per Pastorius e anche per altri bassisti come ne cito alcuni, Pino Palladino, eh, Massimo Morricone per rimanere in, in Italia, diciamo, eh, Red Canzian, Depu, mi hanno fatto ancora di più innamorare a questo strumento, perché ci sono delle linee di basso, io vi, vi cito volami nel cuore, vi cito ci penserò domani, sempre rimanendo in Italia, Poi, eh, se si va su, su, sull'internazionale Inizio ora, smetto eh, a Natale, ma del prossimo anno. Quindi anche i gusti musicali, i, i miei miti eh, mi hanno fatto ancora di più innamorare di questo basso. Allora andando poi al sodo, diciamo questa introduzione, cos'è che realmente differenzia e perché un basso senza tasti dal basso con i tasti? Eh, mi direte voi, ovviamente uno non ha le barrette, uno sì ok, ma cosa comporta questo? allora, innanzitutto, eh, quando fu creato questo magari è scritto meglio in pdf, quindi faccio un riassunto veloce quando Leo Fendt creò il primo basso elettrico eh, diciamo che molti contrabbassisti, cioè molti, tantissimi contrabbassisti eh, dell'epoca passarono proprio al basso perché eh, a parte la comodità dello strumento molto più piccolo, molto più facile da amplificare, essendo appunto un basso elettrico, eh, c'era anche il discorso proprio dell'intonazione, de quindi fu inventato il precisimo, che tra l'altro fu chiamato precisimo perché è il primo basso, almeno questo è quello che so, eh, proprio per il fatto che suonandolo eh, si era più precisi sull'intonazione. E questo però, da un lato, eh, sì, ha portato dei benefici assurdi, tant'è che molti bassisti hanno poi definitivamente lasciato o quasi contrabbasso, cito James Jamerson, ma molti altri. Da un altro lato ci siamo eh, poi resi conto, o meglio, eh, tanti bassisti dopo qualche anno sono resi conto che le possibilità sonore erano un po' ridotte rispetto al contrabbasso. Eh, quindi fu, fu inventato, credo a metà anni 60, il primo basso senza tasti, che ora non ricordo la marca, proprio per diciamo, ricorrere un po' ai ripari e ri, ridare la possibilità ai musicisti di avere comunque le, le caratteristiche di, di, del contrabbasso, però su un, su un basso. Quindi la offenda disse come, io ho inventato il basso con i tasti apposta per eliminare tutti questi problemi di intonazione eccetera e voi ne, ne volete, lo rivolete diciamo senza tasti. A parte questa storia poi eh, ci sono stati tantissimi bassisti che lo hanno abbracciato. Mi viene in mente eh, prima di Giacomo anche... Eh, se non prima, comunque allo stesso nello stesso periodo, che quando si dice che Giacomo è stato il primo bassista fretless, non è vero. Eh, forse è stato il primo che di sua spontanea volontà ha preso un basso con i tasti e, e li ha tolti e l'ha reso fretless. Però i bassi fretless esistevano già per certo e bassisti fretless esistevano già. Cito Patrick Givas della PFM che credo sia stato, eh, tra l'altro conosceva benissimo Giacomo, credo sia stato eh, uno proprio dei primi, non solo in Italia con la PFM, ma nel mondo a suonare il basso senza tasti. Eh, quindi Giacomo è venuto dopo, poi è colui che ovviamente ha reso celebre questo strumento. Eh, dicevo, la, la, la, le differenze sono che eh, vi faccio un esempio: il, il glissato slide come lo chiamate sul basso coi tasti. Se io voglio passare ad esempio da un Mi a un Fa, anche se faccio scivolare il dito, quindi slide, eh, passo esattamente da, ovviamente con il basso accordato dal Mi al Fa, quindi di un semitono. Non ho, non ho questo range, diciamo, di, di altezza de, delle note che vada dal Mi al Fa, quindi i quarti di tono, decimi di tono, che siano. Quindi que tutta questa, tutte queste, diciamo, no, chiamiamole note intermedie, che mi fanno arrivare al Fa, quindi questa è la prima differenza non utilizzarlo su fretless è un po come eh, insomma avere un che vi posso dire avere una ferrari e andare in bicicletta insomma eh, viene proprio spontaneo cioè... Que ehm, diciamo questo è il primo elemento di abbellimento che abbiamo sul fretes che già rende molto più cantabile eh, una semplice linea di basso, Vediamo mi viene in mente la prima mm. ho fatto uno slide qui tornare in Do, ho fatto un Do. Eh, se non facessi lo slide, vediamo, con... A mio gusto è totalmente un'altra cosa. Eh, vi anticipo un'altra cosa poi, questo video mi fermo un attimo e il, il vibrato scusate quando vedete un violinista o un violista o un violoncellista eh, almeno per me la prima cosa a cui faccio attenzione parte va bene dall'uso dell'arco e quando muovono questi, queste dita eh, ovviamente ci avrete fatto caso No, eh, mi ha sempre stuzzicato questa cosa dicevo perché suonano in continuazione con questo movimento più o meno rapido delle dita della mano sinistra ecco, quello è il vibrato eh, che appunto possiamo possiamo anche eh, ricrearlo in qualche modo su basso fret come ho spiegato nel pdf però è un vibrato, diciamo, artificiale, un vibrato verticale ovvero eh, il vibrato non è altro che, diciamo, un un'alterazione della nota più o meno ampia, diciamo, dell'altezza della nota eh, è più o meno breve, nel senso il vibrato può essere largo, quindi più eh, che dura di più parole povere, o più stretto, più, più rapido, eccetera. Il fatto sta che l'unico modo col basso con i tasti per avere questa oscillazione di intonazione diciamo, eh, a meno che non si cambi appunto semitono, non avendo queste parti intermedie l'unico modo sul basso con tasti è quello di fare il famoso banding, in questo modo allora però eh, cioè è impossibile suonare banding, non so se il termine è giusto, comunque io lo chiamo vibrato verticale perché si fa in su o in giù insomma è impossibile suonare una linea di basso eh, melodica eh, mettendo su, su ogni nota facendo questa cosa qui quindi diciamo che si può fare qualcosa su, su fretted, però ovviamente è diverso il vibrato c'è in molti esiste la tecnica del vibrato esiste in, in molti modi diversi come dicevo prima c'è il vibrato eh, di polso, c'è il vibrato di avambraccio, c'è il vibrato stretto, il vibrato largo. Eh, I musicisti classici vi dico solo che mh, passano anni dopo aver raggiunto un'intonazione, per pr primo step all'intonazione, infatti nel prossimo video parlerò dell'intonazione. Eh, per loro il secondo poi step comunque è l'inizio dello studio del vibrato che dura anni quindi non è una tecnica che eh, si impara così in due giorni eh, appunto ci sono vari modi per vibrare eh, ovviamente anche in base al contesto eh, diciamo che non bisogna mai limitarsi a a vibrare con un dito solo, ma saper vibrare con tutte le dita, e comunque questo lo vedremo più avanti. E, e poi parleremo anche del sound, altra cosa che mi è stata chiesta tantissime volte, diciamo, te come fai a vedere questo suono alla Pastorius? Ora cercherò di, di, di ripetere, cioè cercherò di spiegarmi meglio. io magari avessi il suo suono, ma lui era lui, io nel mio piccolo sono io, eh, è solo che l'ho ascoltato talmente tanto e ho suonato talmente tanto i suoi brani che era una logica conseguenza che, eh, diciamo, il timbro in linea di massima eh, diventasse... Eh, diciamo, no, non simile, ma su, su quel tipo lì, diciamo, però non è che lo copio o, o cerco di, di riavere il suono identico in tutti i modi, primo perché, ripeto, non sono lui, quindi non ho le sue mani, secondo non ho la sua strumentazione, perché io non uso niente, ora poi vi farò vedere, e terzo non mi interessa nemmeno un granché, diciamo, un suono che mi piace a me mi rende felice poi se assomiglia più o meno al suo eh, siate voi che, che me lo fate notare ma diciamo che io sono un po perplesso su questa affermazione anche se sono onorato che carità quindi parleremo un po di tutto in questo mini corso quindi oggi mi fermo qui anche che sono già a lungo come sempre e se lo trovate interessante mi mettete un pollicino in su, se invece vi fa cacare, eh, ditemi almeno cosa posso migliorare nelle mie lezioni. Quindi, eh, oggi è Natale, eh, non so quando andrà, eh, quando riuscirò a montare questo video, comunque auguri a tutti, per, sicuramente per un buon 2022 e ci vediamo al prossimo video.